Grazie Presidente. Per quanto riguarda il, um, i, i principi generali, naturalmente eh, siamo, siamo favorevoli. Ovvero, il eh, combattere il, la violenza di genere con, eh, con ogni strumento è un, eh, è un obiettivo morale, quindi eh, ovviamente lo, lo vogliamo perseguire con forza. In particolare combatterla attraverso il, lo sport è un, è un altro convincimento che, che è nostro e sul quale siamo pienamente d'accordo. Per quanto riguarda il, le, le proposte concrete, i progetti pilota, anche siamo d'accordo nel senso che l'idea ecco, di realizzare dei mh, percorsi, delle aree sportive illuminate mh, per, eh, per poter praticare sport in sicurezza anche il, la sera eh, è un qualcosa al quale abbiamo già iniziato a lavorare da tempo, cito, come esempi di progetti già realizzati, il, la ciclabile sul Lungotevere, che abbiamo, dove è stata ripristinata l'illuminazione ad ottobre del 2017 in occasione della Gran Fondo Campagnolo. E cito un altro progetto al quale teniamo molto, al quale stiamo lavorando, che è quello del, dell'illuminazione delle spiagge nel decimo municipio. E per quanto riguarda il parco degli acquedotti che è citato nella, nella proposta di delibera, eh, mi approfitto per eh, segnalare che lunedì prossimo ci sarà una commissione sopra il luogo presso il parco degli acquedotti, un progetto al quale lavoriamo da 13 mesi insieme a FIDAL, insieme all'ente parco e... Quindi insomma, Questo per dire che per quanto riguarda sia i principi che le proposte sono nei contenuti siamo naturalmente d'accordo, semplicemente eh, direi che è il, non è più tempo di, di linee guida... Cioè, le linee guida andavano bene forse a luglio 2016, ma oggi si dovrebbe parlare più di progetti, di progettazione e quindi per questo motivo voteremo in senso negativo, contrario, perché appunto ci siamo già attivati ormai da quasi due anni e quindi invece che discutere sui principi sui quali ovviamente non si può non essere d'accordo, ci piacerebbe comunque lavorare insieme però ecco, sui progetti concreti e da questo punto di vista ovviamente siamo come sempre a disposizione. Grazie.